Carissimi, è ancora domenica e il Signore ci vuole scuotere con un'altra parabola, la parabola delle dieci vergini, cinque sagge e cinque stolte. Le vergini sagge sono quelle che premurose eh, si prodigano nel conservare anche tutto l'olio necessario per mantenere le lampade accese in attesa dello sposo. Quelle stolte invece pensano al presente, quindi non si curano, non si preoccupano del futuro, pensano solo a quello che può servire al momento. In un certo senso troviamo qui un'immagine anche di un certo mondo tutto proteso alle cose di qua giù, che riflette un po' la mentalità comune, no? un allontanamento da Dio e da quelli che sono i valori alti della vita, è un disconoscimento anche della, di quello che può essere il proseguo di questa vita, una vita eterna. Qui troviamo delle donnine, delle ragazze che con una luce sfidano il buio. Eh, mi piace questa immagine, no? Il cristiano oggi è colui, il vero cristiano, che tiene una, una fiaccola, una fiammella accesa e con questa piccola fiamma della fede ha la pretesa di diradare tutte le tenebre. Ma il resto è vero, cioè una piccola luce ti permette in mezzo alle tenebre di camminare, di farti strada. È necessario avere questa piccola luce, dobbiamo avere dei riferimenti, dobbiamo fondare la nostra fede sulla luce che è Cristo, dobbiamo avere un indirizzo, non possiamo vivere come se Dio non ci fosse, senza valori, non possiamo vivere ripiegandoci su noi stessi, e pensando a goderci la vita per quella che viene al momento nel carpe diem come spesso si suole dire abbiamo bisogno anche di progettare, di programmare e di avere premura gli uni verso gli altri però c'è una cosa che accomuna sia le vergini sagge che le vergini stolte il fatto che lo sposo viene all'improvviso, la sorpresa Sì, sapevano che doveva venire le vergini sagge ma non sapevano quando e lo sposo viene all'improvviso, quindi comprendiamo che non basta essere svegli, cioè essere pronti, occorre essere svegli e essere diciamo, pronti all'arrivo, all'accoglienza dello sposo, occorre fondamentalmente essere sempre pronti, sempre per cui in qualsiasi momento venga eh, ci deve trovare pronti, ci dovrebbe trovare pronti e noi dovremmo essere pronti. Per, per poter completare il nostro cammino con lui nella vita eterna sicuramente, ma è anche un, uno stimolo a vivere bene la vita di qua giù, a viverla proprio in questa prospettiva. Certo, espressioni come quelle che, abbiamo, che ascoltiamo al Vangelo di questa domenica, la porta fu chiusa, eh, andatevi a comprare l'olio voi, non possiamo darvene, e diventano, diciamo, parole... Di sprona, no? hanno un valore pedagogico perché ci rendiamo conto che poi eh, le conseguenze della nostra scelta eh, contro Dio, addirittura superficiale, di pigrizia, di accidia, eh, sono queste, avere proprio ritrovarci fuori. Ma siamo noi alla fine che scegliamo. No? Possiamo scegliere di vivere con Dio la bellezza, la gioia della festa e dello stare con Lui come da innamorati oppure di rimanerne fuori con una vita mediocre senza Dio o come se Dio non ci fosse. Che il Signore ci aiuti a tenere sempre accesa la luce della fede perché questa luce possa diradare le tenebre che sono dentro di noi e anche fuori di noi. Buona domenica a tutti.